Bentornati su MyFootballJersey. Quella che vedete oggi è la tuta d'allenamento della Francia, quella utilizzata durante i mondiali in Qatar. Questa tuta di allenamento della Francia per la stagione 22-23 presenta pantaloni blu e una giacca bianca. sulla parte finale delle maniche è presente un motivo in grigio che dona dinamicità alla giacca sia sulla giacca che sui pantaloni il logo Nike e lo stemma della nazionale francese sono di colore oro una tuta elegante calda e confortevole che non vi farà passare inosservati. Questa tuta è molto bella, inizio subito col dire che nella mia classifica prende 4 stelle. Mi piace molto l'abbinamento colori e la rifinitura in oro, mi piace molto questo motivo che trovate anche nella tuta del Brasile che ho già recensito, vedete qui sopra. La cosa che sottolineo, e lo vedete qui, è il prezzo, veramente molto basso per una tuta fatta così bene, con dei tempi di spedizione così veloci. In descrizione trovate tutti i riferimenti per acquistare la maglia. E mi raccomando trovate anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete spendere sul sito per comprare quello che volete.